Togli la luce, togli il suono, togli il tatto, il gusto il fatto, che cosa rimane? Cosa rimane? Che cosa rimane? Senso in perfetto, sei in serbo perfetto la realtà.